Eh, abbiamo con noi anche Wolfram Zolk, lui è medico dentista ricercatore, e ricercatore, che oggi ci parlerà dell'acqua come origine e fondamento della vita. E sarà interessante sentire il nesso che c'è fra questo tema dell'acqua con un convegno del 5G, ma sono sicuro che eh, sarà un discorso molto interessante per tutti. Buonasera. Faccio un po' parte di questo cinema perché faccio la torre sul schermo dietro di me, un po' una buona strana posizione in nel cinema, ma comunque caro via di tutti quanti. E, um, vi presento un attimino quello che sto facendo. Eh, sono dentista a lugano, terza generazione, origine tedesco, eh, lavorato 25 anni in Italia e poi dal 2015 mi sono trasferito. A Durano, via Maggio, ho studiato chimica, biologia umana, medicina e odontiatria. A causa della storia della famiglia, famiglia sono finito poi nell'odontiatria. Sono ricercatore soprattutto riguardando la coscienza dell'uomo e nel contesto di, tutte, di tutto quello che succede in questi anni. Ehm, anche sul livello tecnologico 5G radiazioni in generale posso confermare che abbiamo veramente una situazione particolare su tutti gli esseri viventi e quello eh, che vorrei parlare è la situazione dell'acqua perché l'acqua come la vediamo è la chiave per tutte queste problematiche che abbiamo eh, il che ci sono questi impatti sulle strutture, ma la vediamo in realtà è un impatto soprattutto sull'acqua, è quello di quello perché. Inizio con la storia della Terra che eh, a livello cosmico è nata a 4,5 miliardi di anni, eh, era un pianeta puro di massa, di materia e era esposto nel cosmo in tutte le forme di radiazioni. Eh, il primo punto interessante è eh, quando è arrivato l'acqua in terra e questo è stato portato dai da cometi perché questo è stato appurato proprio nel mese di agosto che hanno trovato su una cometa hanno trovato una goccia, sicuramente più di una goccia di acqua su questo asteroide. Questo dimostra che in, una, in un periodo di quasi un miliardo di anni sia eh, la Terra è stato bombardato di questi cometi che hanno portato l'acqua in Terra. Questo quasi è stato provato di questo, questa situazione dell'acqua. Di natura la Terra non potrebbe, essere, non potrebbe contenere l'acqua perché fa parte del cerchio interno del, dei nostri pianeti, quindi troppo vicino ehm, al Sole, quindi non potrebbero formarsi per sé l'acqua sulla pianeta. Eh, sappiamo tutto quello che c'è è una situazione di vita che basa su dell'arroa. Eh, la vita è iniziata circa 3 miliardi e 500 anni fa. E' in un eh, processo che vediamo eh, in un periodo di se facciamo 14 miliardi di anni è uguale di un anno. Vediamo che è nata la Terra nell'inverno di questo anno e Gesù Cristo è nato 4 secondi prima del Capodanno. Solo per avere un'idea della poca importanza che ha l'uomo in questa Terra, ma lo stesso è importante per noi. Eh, come riassunto, possiamo dire che la materia cosmica è da un processo gigantesco di azione e reazione, il cosiddetto Big Bang. Il Big Bang emette radiazioni di origine. Cenere e qualità è la materia non viva, l'acqua è arrivata in terra tramite le comete e poi si è formato, a causa di questa situazione, l'atmosfera. Senza acqua non sarebbe stato nulla di atmosfera. Quando abbiamo l'atmosfera si forma la prima vita. Ehm, I stati interagiscono con la materia finora non viva e formano la vita. E acqua e radiazione si sono correlate in un processo dinamico per miliardi di anni, quindi la storia è una storia enorme. Però certe frequenze, come la banda Giga, sono quasi inesistenti nella natura tra, e altri sono dominanti, quello di Schumann, di 73 Hz, 123 Hz e la luce. Adesso faccio un salto su l'aggregazione dell'acqua, noi conosciamo tre stati di aggregazione, in realtà sono sicuramente già quattro, ma quello di cui sono anche cinque, perché eh, abbiamo il solido, e questo qua è una foto che viene da Giovanni Capimberga, da Pass. questo è il ghiaccio, che oggi non è più così, questo è il liquido, questa è la maggia, e questo è il gas, queste sono le tre forme di aggregazione che conosciamo. Adesso viene una quarta, che è l'energetico, lo stato energetico. Lo stato energetico eh, è, in, nel senso, un'energia che, che porta l'acqua dentro di sé. Eh, Um, abbiamo una situazione che l'elettricità può essere solo condotta a causa che all'interno dell'acqua dell ci sono dei minerali, senza minerali non esiste la conducibilità, sarebbe un isolatore totale, quindi è necessario avere il minerali all'interno dell'acqua, um, se questi potenziali che vengono creati dall'energia vengono modificati in maniera significativa tramite una struttura dell'acqua buona o cattiva, cosa succede? Eh, abbiamo certamente una forma di indebolimento. Eh, se si toglie la spina del corrente, chiaramente avremo ancora il totale dell'energia. Eh, uguale come abbiamo in circuito abbiamo un problema grave e questo può succedere in, in, dentro della situazione la situazione dell'acqua la quinta fase dell'acqua è una fase informazionale e questo è molto più difficile da dimostrare da verificare perché non esistono ancora mezzi di misurazione eh, precisi come un voltmetro eccetera, eccetera per misurare queste istituzioni eh, L'informazione è un sapere, e per sapere siamo i mezzi di percezione. Senza una percezione non esiste nessuna coscienza, è impossibile che possiamo pensare a qualcosa eh, quando vogliamo realizzare qualcosa. e Ci sono di principio due tipi di informazione. Tutti dieci, due eh, tipi sono immateriali, uno sono i campi elettromagnetici e l'altro sono i campi mentali. Il campo elettromagnetico si può capire bene quando si guarda con gli occhi un qualcosa che è un'onda elettromagnetica, in, in, in, in una superficie rossa, che mi rispecchia questa frequenza e io riesco a identificare come posso. Invece il pensiero, il pensiero è anche un campo immateriale, e questo chiaramente è un pensiero, fin quando nessuno è in grado di dimostrare che esiste come struttura. Una, una, bre, una breve cosa che ha importanza per la ricezione delle informazioni. Se parliamo di antenne, abbiamo legati le tecniche biologiche, uno in forma di bastone, l'altro di anello, e è una parabolica. Corrispondente nel biologico, il bastone, anello hexagonale e anello pentagonale. Abbiamo due forme di onde elettromagnetiche, che sono quelle di Hertz e quelle scalare. Non posso approfondire il discorso troppo complesso, ma è solo da prendere nota. Qui vediamo l'Anse che 500 anni prima di Cristo ha detto nell'interno della forma è la materia e al di sopra è lo spirito. Allora parliamo un attimino dello spirito del tempo riguardando questo millennio, ma riguardando anche l'altro. Tutti conosciamo il mare, i fiumi, i laghi, i sorgenti, la pioggia le nuove, e le nuvole e l'umanità la conosce da sempre. Quindi è una ovvietà. Nell'ultimo centinaia di anni l'uomo ha iniziato a analizzare l'acqua e capirla come una materia chimica fisica che può reagire con altra materia, però oggi si è capito che l'acqua è ancora sempre un grande segreto. Negli ultimi 30 anni di ricerca scientifica ha cercato di avvicinarsi all'acqua con nuovi metodi e nuovi paradigmi per capirlo meglio. E risultano adesso tante situazioni nuove, sorprendenti, e quello che vogliamo un po' analizzare. Questi sono ricercatori famosissimi che. Stanno impegnato dell'acqua sugli ultimi 200 anni. Ci sono quelli che sono da, dalla scuola vecchia, come Victor Schauberger, di Schauberger, ci sono quelli di grande formato, come Montagnier, come, come Benglisti, che sono dei premi, premiati Nobel. E c'è il Masuo, che conosciamo forse a causa dei quadri dei, dei cristalli e il Pollack è quello che ho pagato e inaugurato la quarta fase dell'acqua. Oggi come oggi è proprio un congresso internazionale sull'acqua in Germania, dove c'è anche Pollack Montagnera, eh, un anno prima di questo congresso. Devo introdurre un po' la struttura dell'acqua per capirlo bene. Ci eh, vediamo una eh, collezione Uh, polare, uh, uh, atomica, e di conseguenza che è una carica di, uh, di elettroni differenti, abbiamo un polo negativo e un polo positivo, quindi è un dipolo. Questo ci ha detto anche prima Ma quello che è interessante sono i punti dell'idrogeno, perché sono loro i punti deboli dell'acqua. Il ponte dell'idrogeno, che è caratterizzato così, non è un collegamento atomare, è proprio elettromagnetico. Eh, è ultra debole nel senso eh, la tenuta di una connessione tra l'idrogeno, che è questo qua, e l'ossigeno qua, sono 200 femtosecondi, è quasi... Un milione di un miliardesimo di un secondo e la luce fa in quel periodo, 0,3 micrometri come distanza. Quindi sono quasi non esistenti, ma fanno l'acqua liquida. Questa è la causa perché non sta acqua liquida. Quando si toglie un po' di energia, diventa gelido e il ghiaccio forma queste a assaginali. Questi strutture esagonali hanno est una estrema importanza perché esistono anche, come lo vedremo dopo, all'interno dell'acqua di Pino. Questo è un modello di una struttura esagonale dell'acqua ehm, dove si vede sempre che un ossigeno divide due idrogeni. Sempre, questo è una cosa da sapere, e questo non è solo una struttura singolare, esistono in questo forma di strutture che sono i cluster. Questo è tutto scientificamente confermato, non è niente di particolare, nel senso è un sapere nuovo, ma eh, da vedere è una cosa veramente impressionante. Il Pollack ha creato questa fase e l'ha chiamato Easy Zone, Exclusion Zone. Um, perché lui dice che in queste strutture è una, una memoria dell'energia con la quale viviamo. Um, si crea una zona energetica speciale dell'acqua su qualsiasi superficie, viene chiamata questa zona, questa exclusion zone. Qui dentro non c'è nulla di acqua pura, non ci sono minerali dentro, è quasi composto solo di uh, ioni dell'idrogeno. La luce, particolarmente l'infrarosso, nutre questa zona con energia fotonica. Più spessa questo, questa zona è, più energia ha a disposizione. Dalla conclusione dei risultati di altri ricercatori si evince che, a parte di luce e cibo, dovrebbe esistere ancora un altro processo che nutre o influisce la in queste zone. Questo qua adesso è un, un grafico. Eh, si vede nella superficie idrofila, si vede questa exclusion zone e poi arrivano sempre di meno ioni dell'idrogeno. E questo è un fotoreale, un millimetro di, di distanza eh, dove si può vedere su una struttura, su una superficie che si chiama in una, una cosa sintetica, questo, questa striscia bianca che si chiama exclusion zone, e poi, meno, sempre in meno, abbiamo la situazione del dolce, quindi molto più possible, poi diventa più acido. Questo è quello che ha postulato Pollack come quarta fase dell'acqua. C'è un medico tedesco, come ha anche nell'internet, che si chiama Hartner, e lui ha fatto un calcolo particolare. Lui ha detto: hmm, mangiamo 2.000 kcal al giorno questa è una media, non parla uomo, sono differenti, prendiamo 2000. Il cuore serve 500 kcal, il cervello 1500, ma la respirazione e la temperatura di 37 gradi, gradi hanno bisogno di 10.000 kcal al giorno. Ma mangiamo solo 2.000, abbiamo bisogno di 12.000, gli altri 10.000 da dove vengono? E uno dice, sì, per la luce infrarossa, sì, ma non è vero, perché possiamo vivere benissimo mesi sottoterra terra, in esclusione, in totale di luce, non succede nulla, non stiamo morendo per quello, se abbiamo l'acqua. Quindi, l'acqua è energia. La struttura dell'acqua che abbiamo visto prima, questo è un, po un grafico un po' particolare, dove si vede il titolo dell'acqua, il rosso ossigeno, e qua si vede il ponte dell'idrogeno che è estremamente stretto, eh, quasi eh, triangolo. che in realtà è quasi niente, come fosse essere in contatto. In questo caos, che eh, si chiama struttura flatta flat, ci sono anche queste strutture che si for formano, questi, prima strutture pentagonali e poi esserlinali. E queste eh, strutture si formano a causa che ci sono navali dentro. Quindi c'è un potenziale elettrico che, che viene creato, una forza antimolecolare che viene creata dal calcio verso la molecola di, di ossigeno, di eh, idrogeno. Quindi ehm, ogni, materiale, eh, ogni eh, minerale ha un certo valore di energia, eh, che è l'energia che serve per distaccare eh, il minerale dall'acqua, dal mondo dell'acqua, il ferro per esempio era questi 51, e quella 9 il natio era il più 3,3, 3. comunque sono i positivi, esistono anche i negativi, quindi quelli che creano la sicurezza del mare e i negativi, il, il più estremo è l'alluminio con meno 300, distruggono queste strutture. È importante sapere che abbiamo una situazione, quando l'acqua è inclinata, abbiamo difficoltà di sfruttare questa energia che è dentro dell'acqua. Adesso dobbiamo un attimino andare all'inizio di queste ricerche, che era nel eh, 1988, dove il quello che Nobel, ha fatto un esperimento che è stato veramente festeggiato nella scienza, e dopo c'erano quelli critici che hanno bombardato ehm, in bellissima maniera che lui, sia dopo sei anni o otto anni, sia tolto la vita mm -hmm. e hanno distrutto la sua carriera. hanno, hanno chiamato Chalacana, cioè, eccetera, eccetera, eccetera. La stessa cosa è successa con, con Montagnier. Montagnier, negli ultimi dieci anni, ha, si è dedicato allo stesso ehm, campo di interesse, di coscienza, eccetera, eccetera, alla medicina anche. Anche lui è stato poi chiamato uno che ha è ordinato la sua fama eh, del, del premio Nobel. Um, Montagné, da parte sua, ha chiamato Beneliste il Galileo del Tempo di Moderna. Voglio già dire qualcosa, secondo me. La quinta fase dell'acqua è una composizione di strutture, è una conseguenza di tutto quello che ho detto prima. Abbiamo cinque elementi, non quattro. Quindi sono cinque elementi, come le cinque fasi dell'acqua. Abbiamo già trovato dentro una struttura coerente, eh, eh, vuota, una struttura accumulativa, che sono i cluster di Rickberg, abbiamo strutture orografiche dentro dell'acqua e abbiamo strutture trasformatorie. Transform Tutti questi sono informazioni, eh, mezzi che porto, trasportano informazione. Qua si vedono un po' strutture che sono elaborate dall'Università di Hamburgo, strutture di queste bande di, di strutture nell'acqua che, che sono, secondo anche loro, mezzi che trasportano informazioni. Questa è un'altra forma di, di, di struttura esagonale, qui eh, sono, 20, sono 12 elementi e fin qua sono 260-80 elementi di acqua che formano un cluster. Eh, questo sono cluster a base di software pentagonali e questo è un cluster di Ritburg. Il Ritback anche qui lui è un premio Nobel. Non si è interessato per l'acqua, eh, per altri motivi ha fatto questa ricerca, ma comunque eh, è una cosa che dobbiamo sapere, che, che fa parte del software dell'acqua. Questo cluster non è instabile come eh, il ponti di doceno, questo cluster dura fino a 11 minuti, questo provato. In questo cluster vediamo una molecola che sembra l'acqua, l'ossigeno, e l'idrogeno e l'idrogeno qua, con questa inclinazione di 104 gradi, ma qui vediamo la stessa cosa, vediamo l'ossigeno e l'idrogeno, ma la vediamo in maniera lineare. Potrebbe essere questa molecola girata e si vede da sopra, ma non sembra lunga così. Non è così, in realtà ehm, succede così che L'angolazione dell'acqua si apre e diventa ehm, eh, a 180 gradi e quindi riesce a assorbire più energia, più elettroni. In scambio vengono rilasciati elettroni e questo, questi gialli ehm, sono elettroni liberi che normalmente nei modelli mh, mh, mh, della meccanica non può essere che un elettron proprio libero, libero da solo, senza motivo, ma questi sono proprio all'interno di questo cluster, sono elettroni liberi e al di là c'è un'altra zona che vediamo dopo. Abbiamo eh, gli influssi sulle strutture dell'acqua che, prima guardando l'informazione, l'effetto primario va a influire i cluster e poi sono dal genere immateriale. Cambi elettromagnetici e campi metalli. Riguardando l'energia, abbiamo come effetto primario una stimolazione delle strutture angulari, che sono queste strutture esagonali che abbiamo visto. Dal genere materiale sono minerali, metalli, transitori e altri metalli. Ok, questo per capire un po' come sono composte. L'intrinseco dell'acqua è vita, e lo sappiamo. Non esisterebbe nulla senza informazione e energia. Questo è un fatto. Presupposto fondato sulle tesi che esiste in una realtà prima del Big Bang, le ultime teorie dell'astrofisica e della fisica nucleare vanno nella direzione che nel momento che è nato un qualcosa, è nata l'informazione e energia in una unità singolare che poi è contemporaneamente duale. Un sì uguale, sì e no. Questa è una cosa importantissima nel contesto quando si entra all'unio quantistico. Qualche considerazione sulle trasformazioni dello spirito. Questo Q-Matrix che vediamo qua a Signori, campo zero, spazio FI, spazio quantistico. Tutti hanno energia dentro, ok? Quindi hanno anche un'informazione. Energia e informazione sono sempre collegati. La P matrix è una copia, oppure l'originale, dell'esistenza, ma è contemporaneamente esistente. Se parliamo della trasformazione dello spirito, come posso si può immaginarsi questa cosa? Abbiamo la materia e abbiamo la matrice quantica, ma a causa uno è immateriale l'altro è immateriale Abbiamo un, sembra un, un, un conflitto di interesse ma in realtà è una cosa una unità domanda come sono connessi tra di loro e questi sono i cosiddetti fenomeni di risonanza e se ci ricordiamo la e questo viene dalla Bibbia e lo spirito sorvolava sopra sopra delle alte mare è la stessa cosa che per l'altro se dobbiamo renderci conto che abbiamo una situazione che il 60-80% del peso del corpo, prendiamo il 70% come media, è acqua, ma allora, la massa dell'acqua, il peso, sono cioè il 70%, ma, e questo è interessante, 99,99% eh, 99 della quantità degli atomi del corpo sono acqua. Qua ci sono tutti acqua a livello della quantità delle molecole. Se sappiamo che ci sono interazioni, con che cosa dovrebbe interagire la in matrice quantica? Solo con l'acqua C'è la causa della storia dell'uomo, come è nata la vita. È una induzione, dello spirito chiamiamo così, energia e informazione, per fare una cosa divina. Ok, abbiamo... L'acqua riesce a formare delle strutture particolari, sia di energia, sia di informazione. Sembra che dal niente si forma un'idea, idea, una empatia, una perché viene da là di là, non è che dentro di noi questa cosa. Perciò deve avvenire qualcosa dal SNI al cervello, che produce il potenziale per la realtà. Il potenziale poi è elettrico. Eh? Contemporaneamente succede che viene descritto questa informazione della matrice. Questo processo è la trasformazione dello spirito, del vacuo quantico, sul CD flat e viceversa. Su questi argomenti hanno lavorato tutti questi scienziati qua che avevano nominato prima, che veramente hanno un sapere forse sopra del, del, del solito, ma il particolare è che proprio in questi giorni è entrato la premiazione del premio Nobel a questi tre fisici quantistici, Aspin Klaus e Zeilinger. Zeilinger ha, ha provato adesso che esiste l'entanglement, quindi la, la dislocalizzazione di un elemento, e continuamente la localizzazione, quando viene preso in coscienza. Eh, Einstein nel 1928 ha detto. Questi spooky things in the cosmos e rideva sopra di questa cosa qua. Non ha creduto in questo, ha detto, non può essere una cosa così che esistono due cose. Se io muovo uno, l'altro si muove da qualsiasi posto nell'universo contemporaneamente. È impossibile. Quindi ha escluso la memoria nella, nella struttura quantica. E anche l'effetto della struttura quantica sulla realtà. Il, la, il, il Bell, che era il primato nobel anche della fisica quantistica, matematicamente ha provato che Einstein ha sbagliato, e qui iniziano i conflitti, 80 anni dopo. E questo vuol dire tantissimo. Childing ha confermato con un esperimento la realtà che è vero quello che ha detto il Bell, e, e, e Einstein ha sbagliato. Sono passati 80 anni. Il nostro problema con la tecnologia 5G è che non abbiamo 80 anni e la vediamo come per perché? Eh, questo è il congresso che si fa adesso dove c'era di percezione e la correnza dell'acqua e c'era il giudice il preparata di TL Renato, sono tutti italiani, poi c'era il pollato montanelli. Khodorkov e Boikoff, sono nomi molto conosciuti, molto importanti, che parlano della percezione e della coscienza e della canzone Il professor Kroecklin eh, era il direttore del, dell'Istituto eh, Aeronautica di Stoccarda, eh, eh, lui ha fatto degli esperimenti che si convince, si può mettere in dubbio perché non si sono ripetitivi di 100%, è uno dei criteri nella scienza è che si deve ripetere l'esperimento e avere lo stesso risultato, è un po' difficile, ma ci sono le somiglianze, comunque lui ha fatto queste prove eh, asciugando acqua eh, di diverse eh, zone, di, di Tibet, di Berlino, eccetera, eccetera, visto che sono differenze tra queste voci, quindi c'è qualcosa di differenza, innegabile. Cosa significa un altro discorso? Questa è una cosa che ho fatto io con un'acqua che è stata trovata ehm, nei Dolomiti, una sorgente nuova, ehm, nella zona che si chiama Giumela. Comunque è un cristallo particolare, questa è, una, questa è la sezione, e questo è messo in forma, questo cristallo. Come? Qua si vede, sulla, sulla sinistra, si vede quel bellissimo cristallo quello puro, quasi, dalla sorgente, che poi sono è utilizzato a confronto di qualsiasi racci elettromagnetici, eh, quindi trasportato dal laboratorio, è stato creato questa forma. Invece questo qua è, è, ha subito delle informazioni, ehm, quindi ha esposto pochi secondi a un'informazione e è cambiato questa qua a qua. Okay, e questo è ripetibile. Allora si può dire, quando si fa la stessa cosa, Viene fuori più o meno la stessa cosa, ma con pochissime eh, differenze. Questo è un po', una prova che abbiamo fatto. Questo sull'immagine solo l'immagine, perché è bello, perché come, come la tua del cerchio nasce dalla consacrazione la conoscenza è una, una cosa che esprime questo struttura esagonale dell'acqua, il cerchio, la struttura esagonale, la nascita della vita, che qua ancora non intera e alla fine diventa intera è una cosa bellissima a vedere, <ride> comunque è ehm, un gioco a parte. <ride> ehm, allora, l'effetto del campo su processi materiali spirituali sull'acqua e loro conseguenze. Ecco qua ho fatto degli eh, esperimenti, l'ho fatto io e ho provato queste cose qua. Eh, per dire brevemente, abbiamo misurazioni quantitative, tecniche, fisiche dirette, che ho quasi quanti minerali sono dentro, come il residuo fisico come il pH, eccetera, eccetera, e abbiamo misurazioni qualitative. Quelli sono cose in vivo e la vita non è replicabile, non è impossibile di ripetere un esperimento su una struttura viva con lo stesso risultato. C'è sempre una variazione perché ogni millisecondo abbiamo 60 milioni di reazioni biochimiche nel corpo ed è impossibile ripetere un esperimento a, a, a strutture vive. Cosa si può fare? Si può a cose come la heart rate, la variability, l'isolazione, effetto iniziare tecnico il cuore e si compare nella forza muscolare. Okay. Poi ci sono altri che in questo senso qua non ho, non ho usato per provare, ma comunque esistono ancora altri. Cosa eh, ho, ho fatto per vedere prima l'energia? L'energia ho paragonato con il test della muscolatura, è uno strumento che si schiaccia il cuore e poi eh, indica un lavoro. Lo faccio un po' Poi, questo è l'altro, variability dove si deve capire che abbiamo un primo e un dopo. Okay? E si vede le differenze. Il primo è molto, diciamo, distaccato e questo è molto più allineato. Um, qua vediamo una piramide stretta, quella è una larga, solo per primo e dopo, cosa faccio lo spiego. Qua si vede la, la situazione dell'energia, più poco, più tanto, tanto più così. più azione cerebrale poca, tanta, eh, questo è un'analisi eh, sull'effetto sul ringiovinamento, qui erano quanti 38 anni, quindi mh, si vede molto più giovane. Ok, eh, questo adesso è un contesto reale. Eh, che ho fatto lasciato via tutti gli altri, solo per cosa ho fatto. Allora, io ho bevuto un acqua santana di navale santana. Ho, ho aspettato 20 minuti dopo 20 minuti ho fatto questo esame, ok? Dopo l'esame ho bevuto subito di nuovo 125 ml di, di questa acqua dove l'ho cristallo prima e ho fatto 20 minuti dopo la misurazione. E il risultato è così, la somma a livello della statistica è così, che la media del San Cana era il 79% e la media dell'altra era il 89%, quindi c'è un 10% di differenza solo a causa di un'altra acqua. Parlo di, parlo di vitalità, vitalità fisica, ok? Invece questo è il test muscolare che ho fatto dopo la misurazione ho fatto subito questo test e il risultato è la differenza tra Santana e questo acqua m sono 10% più forza fisica. Ok, questo è nel, ha da fare con l'energia, per capire che nell'acqua è una energia. Okay. Domanda è possibile dimostrare la capacità dell'acqua di trasferire informazione dallo e nello spazio quantico? E qua i pionieri erano quelli del, del uh, Pierce Project era un progetto che iniziava nel 1979 e ha finito nel 2007, e loro hanno fatto degli esperimenti particolari. Non vorrei approfondire il discorso, ma la conclusione è che i pensieri sono un campo immateriale, energetico, che è in grado a interagire con la realtà materiale tramite la coscienza umana. Allora, loro hanno quasi... Confermato la telechinese, chiamiamola così, Ok, um, su tu, base di questa cosa qua mi sono impegnato, ho studiato, ho dei diversi progressi sul, sulla coscienza, ho dimostrato l'effetto di coscienza, misurando con mm, un voltmetro eh, il cambiamento della situazione biologica in breve. Poi, eh, dieci anni dopo, il Pollard Colpé-Bancanier, nel 2014, hanno eh, inaugurato certi statement eh, concernente acqua, memoria e eh, energia L'elemento di connessione tra il trasferimento e la memorizzazione di informazione mentale e in pensiero per tutti i sistemi vivi e l'acqua ritorno ancora un attimo a questo Ripper Cluster ho messo la, la matrice quantica e uh, ho evidenziato questi elettroni non è che l'elettrono in, in materia può passare nello spazio quantico, ma a causa che questa energia phi in quello spazio è quasi uguale, identico al, al sulla energia di un elettrono può cambiare la informazione in questo spazio. Quindi viene accoppiato la informazione che porta l'elettrono in questo spazio e viceversa viene riportato sull'elettromolibro e quello poi forma la, la struttura di questo cluster, che, che è estremamente variabile. e questo cluster all'interno dell'acqua la trasporta poi sul il il flat, flat che gli elementi liberi, danno l'informa ai neuroni, i neuroni fanno il segnale elettrico, il segnale elettrico va al muscolo, il muscolo fa azione, ritorna al mio cervello, il cioè cervello lo rimanda nel spazio quantico dice l'ho fatto, okay? Questo è un po', in breve parole, molto semplificato, ma no? il principio è questo. E poi eh, le prove perché ci sono questi, questi influssi mentali. Eh, il primo sono quelli di, di, di, una, di una, un studio, che è un, un, che è un istituto, che fatto con la tecnica di Kruppin, ha fatto eh, influire l'acqua. Questo è l'acqua normale. Eh, e poi ha messo eh, questo, questo acqua in 15 minuti sulla frequenza di 90 vela. Adesso non lo, penso che erano, erano un metro di distanza, ma non sono sicuro, ma comunque ha messo 15 minuti. E eh, La conseguenza subito dopo era questo. Eh, non ci sono più le cristallizzazioni di queste condensazioni minerali. Il nucleo è lacerato e distaccato dalla periferia, la periferia qua si sta sciogliendo. Quindi, non è più limitato bene. E il centro è diffuso quindi, visibilmente è una differenza. Quasi si può fare mille volte più bene, sempre la stessa cosa. Può essere invece ovale e più rotondo, ma comunque la, il cambiamento è questo. Questo è l'effetto di frequenza 5C224 dell'AN. Eh, su acqua, ok. Crecline eh, invece ha fatto proprio un esperimento con i pensieri, questa è un, una prova di acqua a distanza 5 km, questa è una prova di acqua che è davanti di lui, questa è una prova di acqua che è dentro in una, una botte che è schiamato con un, è un metallo, è un metallo molto particolare, che dimana quasi tutte le radiazioni. Lui ha messo il suo pensiero sull'acqua, su, su, pensio, su, sull su questo flacone e ha guardato cosa succede qua. Niente, era, era invariato come referenza. Poi ha aperto la, la botte e ha visto all'interno che la struttura ha una certa semiglianza. Questo non è, sì, si può dire ok, c'è una differenza, ma è difficile dire ok. Eh, cosa ho fatto io? Questo è da me. Io ho creato questi scudi e eh, chi si interessa per quello nell'aula nella, nell sotto c'è, cioè sono piccoli capi dove c'è il link su questo, questo tipo di scudo. Questo scudo, è fatto, è creato, è creato, eh, dietro di questo scudo, è un campo mentale che è connesso con questo codice. In campo mentale ho creato io una visione, una, una idea, un po' di mia energia di dare più energia all'azione fisica. Okay? Io so, lo chiamo, ho fatto il controllo con questo test muscolare qua cosa viene fuori? questo l'ho fatto in giugno eh, questo sono 7 prove l'ho fatto anche fino a 30 ma comunque 7 prove per, per, per non stancare il muscolo eh, e arrivo su una media di 30,2 kg poi mi sono connesso con questo è un processo solo visualizzarlo, respirare tre volte, poi faccio la prova del muscolo e vedo 36 kg, nettamente 20% in più. Come si può spiegare questa cosa? L'ho provato con altre, anche con altre persone, ma comunque funziona. E questa è una media, ho fatto esami dove sono, ho raggiunto fino al 40%, quindi in più. Quindi è una cosa impressionante quando si vede una cosa così ho bevuto niente, ho solo fatto la connessione mentale a questo, a questo interno. Quindi energia, informazione e acqua. Ci sono due fattori che vengono determinati, determinati principalmente e in maniera basale dall'acqua come unità della comunicazione. La messa a disposizione istantanea dell'energia una persistente e istantanea temporanea memoria e più idonea è l'acqua nella sua composizione meglio possono essere realizzati e agganciati l'energia e la memoria nei sistemi fili. Quindi per esempio l'acqua clorato, clorato, del compimento in Italia, è un mezzo disastro, non è cattivo cattivo ma cloro come. come, ehm, come Minerale è un minerale che toglie le energie, è uno di quelli come l'alluminio, che è stranissimo che ruba l'energia dell'acqua. Quindi, sentivo un'acqua così? Non, non, non posso più ricaricarmi bene. Ok. Cosa c'è il 5G? Una buona struttura dell'acqua, cosa significa? Alto numero di strutture di minore numero di strutture pentagonali, acqua dissociata bulk in associazione libera, allora l'acqua deve essere anche libera, calcio magnesio, litio, perché altri minerali buoni, eh, niente alluminio e niente metalli pesanti. Cosa è il significato dell'acqua? La, la medicina europea convenzionale lavora con l'effetto delle sostanze su delle strutture materiali. Quindi cose che si possono toccare, che danno anche buoni risultati, però una guarigione non avviene quasi mai. La medicina con un orientamento olistico usa delle sostanze naturali e anche i rimedi concepiti sulla base di risonanza. Alla fine tutto interagisce con il 99% degli atomi dell'acqua del corpo e non è una sostanza che fa guarire. È soltanto il corpo stesso che esegue la loro regione. Perciò, la qualità dell'acqua è decisiva per la modalità della risonanza e quindi per la salute, perché questo fa la comunicazione nella struttura quantica, dove è dentro la informazione per risanarsi. L'acqua è un dipolo e il CPC è una onda elettromagnetica. È un fatto: se è una onda elettromagnetica. Con il suo campo elettromagnetico corrispondente si infrange su un dipolo libero nel suo movimento, il dipolo deve seguire l'orientamento del campo elettromagnetico dell'onda. Se il dipolo ha una posizione, un compito ben definito all'interno di una struttura, ha quindi una funzione, questa funzione viene impedita oppure annullata. La formazione le strutture esagonali e cluster dell'acqua sono disturbate. Se un impulso elettromagnetico ha una certa forza superiore dell'energia di una connessione di un ponte dell'idrogeno e se possiede delle caratteristiche ripetitive, ritmiche e durative, il disturbato di quello rimane imprigionato dal campo elettromagnetico e perde la sua qualità sia energetica sia informazionale. La conseguenza la è l'acqua ci quindi l'acqua ha perso la sua libertà di aggregarsi all'interno dei campi elettromagnetici naturali, come previsto negli esseri umani. La riscrizione delle informazioni memorizzate nella matrice quantica dei sistemi vitali per revitalizzare e per riparare i danni non può essere eseguita in maniera sufficiente e un reset completo è impossibile. In conseguenza, il sistema vitale entra in uno stato di depauperamento in relazione allo stato salutare, l'età e le riserve energetiche. La conseguenza porta, più o meno velocemente, ad una situazione devastante per la vita. Qui faccio solo vedere, questa è l'ultima parte qua, è una statistica della fama e eh, della salute che è stato emesso in aprile 2010 sulla base di 2007 e poi fanno un calcolo esponenziale. Cosa succede con la demenza? Prendiamo la demenza. 2007 siamo qui, 2030 siamo a più 53% e 2050 su 113% per la demenza. Non parlo anche di altri, ma sappiamo una cosa, nel 2010 non c'era 4C, non c'era 5C, non c'era non c'era un altro disastro nel mondo. Quindi, non vuoi sapere cosa è cambiato, ma questo è già impressionante. L'effetto della radiazione sui tessuti, il cambiamento del valore della conducibilità a causa dell'impatto di raggi alla banda giga è provato. L'assorbimento della radiazione attraverso il nostro corpo è confermato. La scienza non riesce a misurare un effetto dannoso alla salute a causa della mancanza di metodi idonei o troppo borsolani. La scienza, pur non riuscendo a misurare il danno eventuale, certifica che non esiste alcun danno. A causa che l'energia, secondo le leggi della fisica, non può essere distrutta, ma soltanto trasformata, quindi, dove va a finire questa energia? Questo qua è una misurazione dell'elettroconducibilità della pelle. Eh, e la pelle è stata emessa in una frequenza del milano e qui si vede prima e qua si vede dopo tre minuti in quanto l'elettroconducibilità della pelle è alterata quindi è disturbato gravemente e questo dura non è che dopo tre minuti via 15-30 minuti quindi dopo tre minuti di ok e il mio vicino qua ha detto questo <ride> che ha dato prima Abbiamo un fondo elettromagnetico artificiale che è un problema vero okay? e tutto questo dobbiamo vedere eh, insieme con i fatti frequenziali riguardando l'acqua. Allora, l'acqua proprio, proprio liquido bicchiere, ha una risonanza di 30 giga, in dipendenza con una grande variazione dalla temperatura, anche naturalmente dalla composizione, quanti molecoli sono dentro di minerali eccetera. Invece, la singola molecola dell'acqua risuona con 22,24 GHz. Il forma di microonda eh, micro ha una decimale inferiore mm? e il bilan è uguale. Frequenze 5G oggi sono su 3,8 GHz e la l'operazione umana sono su 26,39 e 39 GHz. Queste sono le cose attuali. Il forno a microonde, a causa della potenza alta e della lunghezza dell'onda, fa buttare ogni due millesima molecola d'acqua e così scalda velocemente. Questo è l'impatto del riscaldamento, questo è una cosa a causa dell'alta energia, anche qui nell'orecchio fa questo effetto qua. Ma non è questo che distrugge anche se suo meglio, ma non è questo che crea il vero problema alla fine. Come si evidenzia l'effetto della radiazione giga a basso livello energetico? Allora, quello che riceviamo qua non causa nulla nonostante che viene assorbito dal tessuto. Sostengo, a causa delle prime ricerche, che il 5G distrugge o impedisce la formazione delle strutture esagonali. I cluster esagonali hanno delle frequenze differenti in risonanza ma di base si appoggia sulla banda giga bassa a causa della propria frequenza dell'acqua, però molto allargata nella sua fase liquida. Le connessioni dei ponti dell'idrogeno sono ultra deboli e molto instabili, quindi l'impatto della radiazione 5C è eclatante a causa del tipo, del ritmo e dell'impulso specifico. Un tessuto, come la pelle, non riesce né a rifletterlo, né a compensarlo e non ha neanche il tempo per un riset a causa dell'irradiazione interrotta. La conseguenza porta al depauperamento. L'energia emessa dal 5 viene assorbita dal tessuto, indubbiamente sì, ma in forma di un'energia distruttiva per le strutture dell'acqua. Non scalda il tessuto e non sparisce nel nulla, che non viene scaldato, questo qua è un lavoro scientifico che, che spiega proprio questo, che sotto un certo livello di impatto energetico il tessuto non sembra, sembra di non reagire, ma, ma cosa viene toccato con la radiazione? Non è il tessuto, è l'acqua, e questo reagisce. Se si toglie all'acqua la capacità di memorizzare e di fornire l'energia, di conseguenza si esaurisce pian piano la vitalità. Il risultato finale è il depauperamento di ogni, ogni essere vivente, non solo di noi. È un cosa generale, l'acqua serve a tutti i pubblici, riassunto. Se le interazioni frequenziali della banda giga sono distruttive per la struttura dell'acqua in modo permanente, prima o poi... Ogni sistema biologico entra nel biopropiamento. Il biopropiamento significa la lenta perdita delle funzioni vitali, un lento morire, stanchezza, esaurimento, una malassia in popolazione, un sistema immunitario debole, una affinità per infezioni virali, questi sono tutti i primi segni. Se succede soltanto a pochi esseri, le cause potrebbero essere mille altre, però se avviene contemporaneamente a tanta gente, allora si tratta molto probabilmente di un effetto artificialmente creato o di un evento cosmico. In ogni caso, indubbiamente, indubbiamente negli ultimi anni viviamo a livello mondiale un cambiamento, una esplosione drammatica con i sintomi come sopra elencati. Gli unici cambiamenti che conosco a livello mondiale che causano un effetto sui sistemi biologici sono il progresso tecnico, della telecomunicazione wireless e le tempeste elettromagnetiche solari quindi quali sono le conclusioni? abbiamo un sciosso questi nuovi riconoscimenti scientifici chiedono da parte dello Stato e delle, del mondo della telecomunicazione come minimo un approfondimento dei fatti finché questi fatti non sono chiariti Scientificamente la popolazione deve essere protetta, eventualmente l'industria potrebbe sfruttare al momento l'innovazione del 5G, ma in ogni caso le antenne 5G non dovrebbero più superfici abitate né parzialmente né totalmente, questo per garantire il riposo soprattutto nella notte. Negli asili, nelle scuole, nell'università si dovrebbero usare connessioni a filo oh, e i telefoni devono essere sempre spenti. E qua eh, faccio il slogan che dopo presenta eh, Alessandro. Innovazioni tecniche che sono venute. Spero e mi auguro che l'industria della telecomunica telecomunicazione si apra senza pregiudizi ad un dialogo costruttivo. Soltanto il dialogo e l'accettanza reciproca sono utili perché in gioco c'è di più alto dei valori, la vita. La nostra salute che. Che e la salute di tutti esseri di tutti.